Sì, grazie Presidente, è un emendamento di coordinamento rispetto ad altri che abbiamo già presentato, eh, che già sono contenuti in realtà nel documento unico di programmazione e che riguarda la trasparenza delle attività, degli atti degli organi consigliari. Come sappiamo tra un po' insomma, andrà in aula il nuovo regolamento dell'accesso dell agli atti insomma, che riordina tutto l'accesso documentale e diciamo, tra le varie attività ma anche insomma, nel piano triennale anticorruzione oltre che la legge prevede che l'amministrazione possa prevedere ulteriori atti, dati, documenti da pubblicare e quindi diciamo, abbiamo esteso questo obiettivo ovviamente anche al segretariato perché ovviamente anche nelle attività poste in essere al segretariato viene, eh, si rende insomma, necessario eh, la l'attivazione di queste politiche finalizzate ovviamente a dare la possibilità ai cittadini di conoscere meglio quello che viene fatto nell'amministrazione.